Sì, grazie. grazie Presidente. Eh, vede, mh, questo emendamento, il cui contenuto è abbastanza lineare, eh, proponiamo a, nel deliberato di aggiungere una possibilità, una facoltà per uh, gli esercizi che vorranno farlo, ovvero quello di uh, organizzare, di uh, predisporre delle pedonalizzazioni temporanee, lì dove ovviamente ricorrano uh, le condizioni, uh, per uh, chiaramente... Uh, inserire anche dei uh, tavolini. Vede, Presidente, questo emendamento, al di là del contenuto che ritengo condivisibile anche in linea generale, al di là della crisi uh, tremenda che stiamo vivendo, io sono sempre stato un fautore uh, un, colui che preferisce uh, dei tavolini, ovviamente rispettando tutti i criteri ci mancherebbe, piuttosto che un garage a cielo aperto cui spesso si assiste nelle nostre strade. Penso che i tavolini, se utilizzati correttamente, possano essere una risorsa per tutti, per gli esercizi commerciali e ovviamente anche per l'amministrazione, ripeto, rispettando tutti i criteri e le regole e soprattutto eh, portando una sana riqualificazione. Però vede, Presidente, quello che mi ha fatto più riflettere su questo emendamento non è un, diciamo, un mio conflitto personale con gli uffici che hanno espresso parere contrario, ci mancherebbe, quindi mi auguro che non la prendano sul personale con molti eh, dirigenti, tra l'altro ci conosciamo e godono eh, comunque della mia stima e del mio rispetto. Però questo emendamento, lo dico tranquillamente, un pochino come si faceva a scuola, ho copiato. Nel senso che anche sui media di questi giorni, eh, come un provvedimento analogo è stato votato a Milano, che sta avendo anche un discreto successo, ovvero Milano ha approvato qualche tempo fa una delibera simile alla nostra e ha inserito questa possibilità. Io, ripeto, come talvolta accadeva a scuola, non ho fatto altro che copiare perché ritengo che copiare quando eh, si tratti di un qualcosa di condivisibile, anche tra l'altro se da un'amministrazione di un colore politico diverso, è sempre utile, ci vuole intelligenza anche nel copiare in un certo modo se si fa, se si fa bene, chiaramente e quindi la cosa che mi ha colpito più di tutto è che io ho preso esattamente lo stesso articolo di Milano che se non erro eh, soggiace alle stesse norme di Roma Capitale Milano non è né città del Vaticano né Repubblica di San Marino né Canton Ticino e quindi se a Milano c'è quell'articolo quell che ha evidentemente passato il vaglio degli uffici non capisco perché qui in questa città invece si debbano avere dei pareri eh, contrari capisco anche le differenze magari su alcuni punti della nostra città, ma su un provvedimento, ripeto che tra l'altro introduce una facoltà, non è che dice pedonalizziamo tutte le nostre strade, ma lì ove i commercianti, gli esercizi commerciali lo ritengano utile, possono proporre una pedonalizzazione temporanea che, ripeto, secondo me porta riqualificazione. Io l'ho sempre detto anche in commissione parlo perché poi sono una persona che vive i problemi, lo dico sempre sotto casa o una pizzeria con dei tavolini anche talvolta rumorosi, ma dico sempre è meglio avere dei tavolini ovviamente che rispettano tutte le regole che un parcheggio, perché chiaramente il tavolino è comunque un presidio, io dico sempre, torno a casa anche tardi come spesso avviene, come sanno i colleghi, ma troverò sempre qualcuno vicino al mio portone perché c'è un presidio, quindi ripeto, ritengo i tavolini una risorsa. Ecco, mi ha colpito molto come un emendamento copiato tale e quale da Milano, qui Uh, sembra essere un qualcosa di complicatissimo che addirittura ha ricevuto una pioggia di pareri contrari Questo, visto che assistiamo sempre sui media e poi Presidente vado veramente a terminare se ho sforato i tempi mi scuso ma sono stato in silenzio tutti questi, uh, questi giorni Ripeto, questo è un, un tema che mi ha fatto molto riflettere perché assistiamo in continuazione sui media, sui media confronti tra Roma e Milano e poi quando si cerca di fare esattamente le stesse cose di Milano, perché, ripeto, a copiare, se le idee sono buone, non c'è nulla di male, anzi è un sintomo di intelligenza, qui su Roma si eh, trovano degli ostacoli apparentemente insuperabili. Questa è una riflessione a cui veramente invito tutti, uh, tra qualche tempo si tornerà anche uh, alle urne, al di là degli sforzi che un consigliere comunale, un assessore, un sindaco può compiere, o decidiamo che la città di Roma merita una governance, e dei poteri speciali, nel vero senso della parola, oppure questa città.